Salve a tutti, siamo qui alla scuola Holden per il convegno di aria e autonomia. Siamo in compagnia di Francesca Pavan e Gabriele consigliere di ACMOS. Per iniziare volevamo chiedere innanzitutto a Francesca come il suo lavoro con le dipendenze e con, soprattutto con le persone che hanno delle dipendenze intacchi le autonomie di questi ultimi. Eh, buongiorno, eh, io sono Francesca Pavan e il lavoro che faccio con la cooperativa Terra Mia è appunto legato all'ambito delle dipendenze, giustamente, eh, ma noi intendiamo diciamo, questo ambito in modi molto differenti, eh, per questo motivo in realtà come appunto parlavamo nel, durante il convegno, eh, l'idea è quella di avere un concetto di eh, dipendenza un po' eh, legato all'ambito della vita in generale quindi la dipendenza è qualcosa che eh, ci caratterizza tutti come esseri umani certo la dipendenza patologica diventa effettivamente un problema nel momento in cui le persone rispetto ai rischi che corrono nell'assunzione per esempio di sostanze o eh, rispetto ad altri oggetti di dipendenza non riconoscono rischi e limiti che in qualche modo possono essere eh, in parte eh, così eh, limitanti per la propria autonomia. Eh, ogni persona ha, ha eh, dei limiti, ogni persona incappa in alcuni fenomeni di dipendenza che possono essere poi eh, problematici nel momento in cui appunto eh, non eh, si riescono più a gestire. Quindi eh, ogni persona può avere un una propria dipendenza più problematica di altre. Grazie mille, e invece volevamo chiedere a Gabriele come il, il lavoro ad ACMOS riesce a, a sviluppare il concetto di, um, di, sviluppo, di sviluppo e autonomia delle idee che è appunto l'argomento che si è trattato durante la conferenza Grazie, io sono Gabriele responsabile del progetto scooter per Acmos membro del consiglio direttivo eh, il nostro lavoro come, come associazione come movimento ha l'obiettivo di costruire comunità cioè sviluppare tutto il rapporto con l'altro consapevoli che da soli si è piccoli da soli si conta poco e lottare contro l'individualismo sfrenato, contro la solitudine eh, vuol dire abitare la scuola pubblica, cercare di costruire collettivi scolastici, abitare le parti del territorio Ehm, più problematiche stare all'interno delle case popolari per cercare di tessere relazioni eh, costruire gruppi di educazione citt alla cittadinanza eh, come palestra di democrazia come eh, modo per mettere insieme le varie conoscenze e cercare di costruire una coscienza critica una coscienza politica eh, tutto questo è complicato ehm, ma è fondamentale ragionare tra rapporto, nel rapporto tra individuo e società, cioè se noi continuiamo a pensare di poter dare solamente risposte singoli, individuali, a problemi collettivi, societari, questo continuerà eh, a generare gli stessi problemi. Noi pensiamo che solo insieme si possa prendere coscienza abitando quegli, eh, quegli spazi del territorio e insieme provando, provando a darci pezzi di risposta. Per me autonomia significa... Eh, ci sono tante le autonomie, qual è il significato politico di autonomia? I giovani sono tanti, gli adulti sono tanti. Come ci mettiamo in rete per capire qual è l'obiettivo di questa autonomia e qual è il prezzo da pagare per raggiungerla? Grazie. Grazie a voi e con questo vi, sal vi salutiamo dalla scuola Holden e ringraziamo ancora moltissimo Francesca e Gabriele. Il convegno.